Ottorino Respighi che è molto intonato al contesto romano. Volevo fare un breve commento su una vicenda europea. Ho visto qualche eh, titolo di giornale, qualche, qualche tweet, insomma dei bene informati, insomma che sono quelli che arrivano tre mesi dopo di noi, di solito, sul fatto che il recovery fund sarebbe eh, sarebbe, adesso sostanzialmente non, non, non c'è l'accordo per cui non si fa più niente eccetera eccetera. Allora vi vorrei spiegare due meccanismi comunicativi eh, diciamo, tipici di questi strumenti e di questi negoziati. Posso farlo perché dopo dieci anni che seguo eh, in particolare i temi europei, prima per conto mio e adesso per conto la squadra insieme eh, con l'onorevole Zanni che non a caso è con me sulla lista dei cattivi come saprete, eh, dei cattivi dei nostri diciamo media più più eh, diciamo più sensibile ad interessi esterni insomma. Eh, dopo dieci anni insomma qualche cosina di come funziona penso di averlo capito, e quindi in particolare penso di aver capito quando è il caso di preoccuparsi e quando invece i media sensibili o meno a interessi esterni spacciano semplice fuffa. Eh, sì, indubbiamente eh, diciamo, questi meccanismi sono di, di due tipi. Il primo è che eh, quando si eh, diciamo, elabora un piano che deve asseritamente aiutare qualcuno nelle intenzioni e poi i risultati sono regolarmente diversi, lo si scrive, ci si scrive, lo si racconta, si racconta fin dall'inizio che se gli aiuti eh, generosamente offerti non raggiungeranno l'obiettivo, cioè salvare il paese di turno, la colpa è del paese di turno. Questo tipo di narrazione era molto evidente per esempio nel caso della Grecia, nel caso della Grecia, quando ci fu il memorandum, eh, il secondo memorandum in particolare, eh, il documento del Fondo Monetario Internazionale in particolare, che operava nel contesto della Troica, la Troica è un coordinamento più o meno informale di tre istituzioni, il Fondo Monetario, la Commissione Europea, la Banca Centrale Europea. Il memorandum del Fondo Monetario diceva chiaramente che i risultati saranno questi, però certo potrebbero essere diversi se non ci si impegnerà abbastanza. Se, se, insomma, tutte le, venivano prospettate delle ipotesi di fallimento di quello che peraltro si sapeva che sarebbe stato un fallimento annunciato Apro e chiudo una parentesi per dire che retrospettivamente Olivier Blanchard ha ammesso su Twitter che sia lui che Cottarelli sapevano che quel piano avrebbe fallito insomma, sostanzialmente, cioè erano, eh, erano consapevoli del fatto che quel piano si basava su ipotesi macroeconomiche, in particolare quelle relative al cosiddetto moltiplicatore, ora non vi annoio con la, con la teoria, ma che si sapeva essere palesemente false. Quindi loro sapevano che il piano non avrebbe salvato nessuno, ma nel piano scrivevano che se ove mai fosse fallito la colpa sarebbe stata dei greci. Questo meccanismo eh, comunicativo è già all'opera adesso in Italia, ovviamente da parte di italiani naturalmente, cioè come sempre i, i, i, i, i più feroci, i più feroci eh, esecutori di un regime coloniale, eh, sono reclutati fra i colonizzati, certo non fra i colonizzatori, purtroppo anche noi quando eravamo Infelicemente in Africa appunto arruolavamo gli Ascari che erano notoriamente delle truppe non particolarmente, non particolarmente eh, diciamo così, sensibili ai temi che poi sarebbero stati iscritti nella Convenzione di Ginevra. E d'altra parte è anche interessante l'episodio che racconta il buon eh, Barbero. <coughs> Alessandro Barbero lo storico parlando della battaglia di Adrianopoli che racconta come quando i Goti si avvicinarono eh, alle mura di Costantinopoli ci fu una sortita di cavalieri berberi che quindi fondamentalmente erano, erano, erano dei mercenari assoldati dall'imperatore e uno di questi uscì praticamente attaccò un, un se, su, supposto barbaro Goto e, e, e tipo gli strappò il cuore e se lo mangiò in diretta televisiva suscitando ovviamente sgomento nelle file di Goti che dicevano che okay, questi sono più barbari di noi insomma ecco <ride> immaginatevi che immaginatevi che naturalmente a questo ora che la guerra si combatte eh, non più diciamo squartando o non solo squartando eh, gli avversari e mangiandone le membra trepidanti Ehm, ma si combatte con l'informazione naturalmente i più feroci disinformatori o comunque i più feroci avvelenatori di pozzi si trovano eh, naturalmente presso i colonizzati e infatti tutti i nostri quotidiani credo senza nessuna eccezione già ci stanno avvertendo del fatto che ci sono 209 miliardi secondo qualcuno sono già arrivati invece come vedete il negoziato è in corso e ci sono... Ma... Ma la colpa è nostra, anzi la colpa sarà nostra, anzi la colpa avrà stato nostra. Prego. Se fate le cose che non si devono fare, almeno fatele, cioè vabbè, niente, eh, Roma è un casino. La colpa avrà stato nostra, futuro anteriore grillino quando tutto ciò sarà fallito, cioè quando i soldi non saranno arrivati, perché noi non avremmo saputo, non avremo saputo chiederli nel modo giusto. Quindi già si imputa a noi il fallimento del piano altrui sulla base di una nostra asserita incapacità di programmare che peraltro, voglio dire, forse ci dovremmo porre il tema di come rendere più spedito e più e meno, eh, diciamo così, eh, europeanamente burocratico eh, il processo di programmazione perché c'è anche un tema di burocrazia europea noi eh? non possiamo fare le battaglie non possiamo credibilmente fare le battaglie per la semplificazione per la sburocratizzazione in italia e poi essere prosternati a quel gigantesco produttore di burocrazia che è la macchina amministrativa europea perché altrimenti eh, diciamo così non siamo coerenti con noi stessi e quindi non otteniamo in questo caso effettivamente per colpa nostra al buon risultato. Quindi la prima macchina è questa, la colpevolizzazione della vittima, ve la dico in breve. Nel, nel caso della Grecia già si supponeva che non avrebbe tagliato abbastanza, ora quei tagli tutti dicono che furono sbagliati, ma allora dicevano in anticipo che non sarebbero stati abbastanza. Nel caso dell'Italia la colpa sarà quella di non aver pianificato abbastanza bene, sulla base di soldi che nessuno vedrà o comunque quando li vedremo boh, sapremo quanti sono eccetera eccetera no, perché questo tema del pianificare su dei soldi che non ci sono mi ricorda piuttosto... Da vicino una cosa che è successa in Italia. Avete visto il credito d'imposta al 60% sulla sanificazione che poi si è ridotto a essere al 9% perché l'Agenzia delle Entrate è stata costretta a rispettare il tetto di spesa imposto dalla norma, al, al comma 4, un comma piccolino che nessuno aveva letto e quindi ha dovuto ripartire fra una enorme platea di. Eh, richieste ehm, i 200 milioni stanziati, Ecco, immaginatevi che per esempio nel rapporto fra l'Italia e l'Europa siamo in una situazione simile a quella che si è verificata nel rapporto fra l'imprenditore che cercava di pianificare e che quindi metteva un credito d'imposta in conto eh, e, e lo Stato. La colpa di delle vittime. Secondo, secondo meccanismo, eh, allora questi devono far. Allora, siccome l'Europa diciamo così, è in perenne divenire, cioè non, non è scritto da nessuna parte, eh, diciamo, quale è la forma del progetto europeo. Cioè, ve la banalizzo, ehm, supponiamo che eh, si decida che si vuole fare una monarchia europea, no? quindi praticamente tu eh, sai che lo scopo del gioco sarà di avere un re dell'Europa, che quindi avrà la sua corte, avrà i suoi ciambellani, eh, eccetera, eccetera. No, però, cioè, lo, Quando arrivi lì, quando diciamo così, decidi che la uh, famiglia Gisselblum, per esempio, o la famiglia Juncker sono la stirpe regnante in Europa, li incoroni, li metti su un trono, cominciano a fare quello che devono fare e la costruzione del progetto europeo è finita, c'è cioè il progetto europeo. Viceversa, come notano eh, studiosi acuti del eh, processo di integrazione europea, eh, uno dei limiti più evidenti di questo processo di integrazione è che esso è in perenne divenire, cioè nessuno spiega da nessuna parte che cosa dovrebbe essere l'Europa una volta fatta, no? Perché c'è questo tema di fare l'Europa facendo o non facendo gli europei. In altre parole, quando per esempio abbiamo fatto, ricordo, con i soldi e con le armi dei francesi, per inciso, tanto per cambiare, l'unità d'Italia, no? Si sapeva qual era l'obiettivo. Era... Eh, riunire una serie di stati che avevano dimensione corrispondente in alcuni casi a quelle delle, delle nostre regioni o delle macro regioni come tutto il meridione italiano riunirli in un unico stato l'obiettivo era quello, era chiaro lo si poteva, lo si poteva eh, perseguire o meno si è deciso di perseguirlo, lo si è raggiunto e quindi è stata fatta l'Italia dopodiché qualcuno, come ricorderete si è posto il problema tuttora irrisolto di fare gli italiani nel caso dell'Europa non è assolutamente chiaro diciamo che cosa si debba fare dell'Europa, che cosa, cosa l'Europa debba eh, essere. Non è chiaro per niente, eh, tant'è che l'unica, diciamo, cosa, diciamo così, che per quanto fumosa racchiude in una formula, questo non è il monopattino ma il telefonino, ma insomma ugualmente pericoloso racchiude in una formula quello che l'Europa, diciamo così, dovrebbe essere, è la famosa formula degli Stati Uniti d'Europa che, eh, diciamo così, ormai ad essa nessuno crede più, no? Qual perché, eh, perché si è visto che in realtà il, il, il, diciamo, le, le, le, le, le poche cose, secondo me anche sbagliate, vedi per esempio il MES, che l'Europa ha realizzato, le ha realizzate in un'ottica um, intergovernativa, di accordo fra governi nazionali. E naturalmente, se c'è un accordo fra governi nazionali, il livello federale, diciamo così, di per sé in re ipsa, scompare, diventa inutile. No? Allora, c'è questa, eh, questa retorica del, del perenne divenire, dell'arrivare verso un obiettivo che non si sa qual è e quindi in realtà l'Europa non è un risultato, l'Europa è un, un processo, un percorso, un percorso che deve sempre andare avanti. Allora capite bene che come eh, succedeva a me quando portavo in montagna eh, la mia famiglia eh, dotata di persone più o meno avanti della montagna, d'accordo? E sarà successo anche a voi di andare in giro eh, in escursione con persone più entusiaste o meno entusiaste. E, insomma, eh, vedere il punto di arrivo, saper dare un tempo, eh, saper dare un obiettivo è qualcosa che, che, che in qualche modo diciamo così aiuta, rincuora, no? c'è il rifugio il rifugio ci cioè arriviamo fra mezz'ora o fra, se lo vuoi quotare in metri fra, non so, 200 metri altri 200 metri di dislivello eccetera eccetera allora torno al meccanismo comunicativo e torno alla notizia di oggi che il, il negoziato è, è, il recovery fund è in pericolo ma magari fosse eccetera eccetera torno su questo e per sostenere Diciamo così, il morale della truppa, il sentimento, un sentimento minimamente positivo dell'opinione pubblica nei riguardi di questo eterno processo bisogna eh, regolarmente eh, enfatizzare il fatto che sono stati raggiunti importanti obiettivi ehm, e che quindi il negoziato ha fatto importanti passi avanti, accordo storico, tutta una serie di accordi storici verso il nulla sostanzialmente. No? Verso il nulla perché è verso una cosa che non si sa che cos'è, nessuno sa che cosa l'Europa potrebbe diventare, nessuno sa che cosa l'Europa vorrebbe diventare, l'unica cosa diciamo sensata era quella che disse Lenin eh, più o meno negli anni della prima guerra mondiale, un accordo per la spartizione delle colonie dove al posto delle colonie questa volta c'è la Grecia e l'Italia, ma insomma una volta c'erano le colonie africane. Uh, nessuno lo sa, ma tutti, proprio perché non lo sanno, hanno l'esigenza di far capire che è una gran figata, dove si fanno passi avanti decisivi per la storia dell'umanità, questa retorica sempre del, della, spalla, della battaglia decisiva, no? questa retorica della battaglia decisiva che eh, vedi alla voce sempre importanti lezioni di storia di Alessandro Barbero, che vi illustrano la retorica della battaglia decisiva. Um, e allora però è fondamentalissimissimo drammatizzare le sceneggiate napoletane come quella che stanno facendo adesso olandesi e tedeschi sul tema dei cosiddetti ceilings, sul tema della cosiddetta rule of law ve lo dico in inglese perché tanto non vorrebbe dire niente neanche se ve lo eh, spiegassi in italiano sono semplicemente delle schermaglie che si verificano a ogni ciclo di programmazione del bilancio, quindi ogni sette anni quindi, l'ultima volta che ci siamo dovuti occupare di questa roba era fra la fine del 2013 e l'inizio del 2014, ne abbiamo parlato anche nel dibattito, cioè nel mio blog. Ehm, che eh, diciamo così, hanno solo lo scopo di alzare la tensione, oddio, oddio, non arriva la pioggia di miliardi, oddio, no? per mettervi un pochino in ansia, e mettervi in ansia sul nulla per poi, accordo storico, per poi farvi esultare sul nulla nel vostro percorso verso il nulla. Ora, diciamo così, che il percorso di quelli che non hanno una fede sia un percorso comunque verso il nulla, questo già lo sapevamo, chi ha una fede sa verso dove va il suo percorso, e chi è un cittadino europeo eh, tragga le sue conclusioni, cittadino europeo peraltro non vuol dire nulla, ecco tanto per cambiare, tragga le sue eh, conclusioni da questa esposizione dei due meccanismi comunicativi con cui la stampa Ascara ci intrattiene in questo periodo, la colpevolizzazione della vittima e la drammatizzazione del nulla per esultare sul nulla. Buon nulla a tutti.